Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video in cui parleremo di un caso true crime eh, Io come al solito vi ringrazio per vedere questi video, la storia di oggi ci porterà in Texas e spero che anche questo caso sarà di vostro gradimento se vi piacciono questi video io vi ricordo di lasciare un mi piace qui sotto e se vi piacciono i videogiochi eh, vi consiglio di fare un salto sul mio sito Serafini Production per andarvi a iscrivervi al mail list in cui vi terremo eh, informati su tutti i videogiochi che sono in produzione quest'anno, che ne abbiamo ben 4. E il primo tra l'altro potete già eh, giocare la demo su Steam e entro la prima metà di quest'anno uscirà anche il gioco completo, se tutto va bene non si sa mai ma in teoria dai siamo messi abbastanza bene quindi dovrebbe uscire tutto al meglio e bene quindi io vi invito a fare questa cosa inoltre se volete essere aggiornati anche sulle ultime news andate anche su instagram strafini production e adesso iniziamo con il video la vicenda che state per ascoltare mi ha molto colpito ma vi spiegherò il perché alla fine così da non influenzare il vostro giudizio. Come vi dicevo il caso di oggi è avvenuto in Texas a poca distanza da Houston. Clear Lake High School la scuola ospita circa 2000 studenti molti dei quali fanno parte dei club scolastici sportivi e culturali di alto livello ma come ogni scuola ovviamente non mancano i gossip, i drammi adolescenziali e tutte quelle dinamiche tipiche dell'ambiente. In particolare alla Clear Lake High School la gerarchia sociale tra gli studenti è molto forte per farla breve o sei popolare o viene considerato un emarginato. Nel 2003 Rachel Colorotis e Tiffany Rowell sono amiche inseparabili, belle e popolari, ma a differenza delle ragazze popolari dei film non sono persone arroganti o classiste, anzi sono infatti note a scuola per la loro gentilezza e dolcezza. Tiffany è un'attrice e sogna di diventare assistente sociale. Rachel è appassionata di arti creative e in futuro vuole entrare nell'aeronautica militare. È sempre pronta ad aiutare chi viene escluso e aspira a cambiare il mondo in meglio, proprio come l'amica Tiffany. Un giorno una timida studentessa si trasferisce da New York e le due ragazze decidono di prendersela sotto la loro ala protettiva e di aiutarla a inserirsi. Il suo nome è Christine Paulila. Christine ha avuto una vita difficile fin dalla tenera età. È nata a Long Island nel 1986. Il padre Charles muore a seguito di un incidente su un cantiere nel 1988 L'uomo aveva precedentemente stipulato una polizza sulla vita che prevedeva un'ingente somma in caso di morte per incidente. Per motivi non chiari però, questa assicurazione aveva come unica beneficiaria la figlia che sarebbe entrata in possesso del denaro compiuti i 18 anni e non doveva essere riscattata neanche dalla madre Lori. A causa della pressione della situazione e del lutto, la donna inizia a fare uso di sostanze e perde la custodia dei figli che passano da parente a parente per alcuni anni. Una mattina, quando Christine ha solo 5 anni, si sveglia e si rende conto che sta perdendo grosse ciocche di capelli. Entro l'inizio degli elementari, la bambina ha perso tutti i capelli, le sopracciglia e le ciglia. Nonostante la giovane età, i medici le diagnosticano l'alopecia. È un momento devastante per la bambina, inizia a indossare una parrucca ma i compagni di scuola si sa che purtroppo a quell'età possono essere molto crudeli anche senza rendersene conto, la prendono in giro e la ridicolizzano al punto da spuntare all'improvviso dietro di lei e strapparle via la parrucca la vita a scuola diventa un vero incubo e Christine diventa totalmente esclusa per questo motivo quando si trasferisce al liceo Clear Lake la ragazza non ha molte speranze e cerca di tenere il profilo basso ma per la prima volta nella sua vita Christine incontra qualcuno che vuole davvero essere sua amica Rachel e Tiffany ora Christine vive con la madre Lori che si è disintossicata e rispostata il trasferimento a Clear Lake rappresenta quindi per la madre e la figlia una possibilità di ricominciare il tutto da capo. Rachel e Tiffany si rendono conto di quanto per Christine siano un esempio e un modello e dicono di aiutarla in ogni modo anche con consigli di bellezza. Le trovano una parrucca di buonissima qualità, le insegnano a mettersi le lenti a contatto e a truccarsi. Nel giro di pochi mesi la giovane cambia completamente e a scuola viene letta Miss Inresistible 2000 2003. Ma purtroppo le cose sono destinate a cambiare rapidamente. Rachel e Tiffany si diplomano e non frequentano più Christine assiduamente come in passato la ragazza un anno più piccola, ha ancora un anno al liceo davanti a sé e passa più tempo con il suo ragazzo. Già nel 2002 Christine diventa amica di un altro gruppo, i chiamiamoli cattivi ragazzi, che si incontrano dietro a scuola a fumare Spinelli. E qui incontra Chris Sneeder, il tipico anticonformista con il piercing al sopracciglio e i vestiti larghissimi. Ha qualche anno più di lei, ma per la 14 anni Christine è un po' come il padre che non aveva mai avuto, si sente quindi al sicuro. I il problema è che chris non è un tipo protettivo già dopo un paio di mesi si dimostra maniaco del controllo e manipolatore non permette alla ragazza di vedere la famiglia e gli amici solo la relazione con lui deve essere importante per christine un giorno chris viene arrestato per rapino a mano armata e mandato in prigione per alcuni mesi la famiglia di christine cerca di convincerla a lasciarlo ma quando il ragazzo viene rilasciato, i due tornano insieme. Ormai Chris è diventato prepotente con Christine, al punto da strapparle la parrucca di fronte agli amici, l'incubo peggiore della ragazza, viste le precedenti esperienze da bambina. Anche Tiffany e Rachel hanno consigliato più volte alla ragazza di lasciare Chris, ma Christine non ha ascoltato neanche loro. Dopo il diploma, Tiffany e Rachel si sono trasferite insieme in una piccola casa, sempre a Clear Lake, e hanno lavorato in estate allo stesso bar. Tiffany frequenta Mar Marcus Precella e ogni tanto il cugino di lui, Adelbert Sanchez, si unisce a loro. Tiffany, Rachel e i ragazzi parlano, giocano e passano serate divertenti a casa delle due ragazze. Christine si sente esclusa dalle sue amiche dal momento che Tiffany e Rachel si rifiutano di invitarla perché non vogliono Chris a casa loro. Nel tardo pomeriggio del 18 luglio del 2003, due vicini di casa bussano alla porta di Rachel e Tiffany per una visita veloce a sorpresa. Dal momento che non risponde nessuno, decidono di provare a vedere, se la porta è aperta. Lo è e la scena che si trovano davanti è assolutamente agghiacciante. Rachel Tiffany, Marcus, Albert sono stati massacrati. È troppo tardi per provare a salvarli. Albert, il più grande, aveva 21 anni e gli altri, 3, solo 18. Tutti e quattro, sono stati colpiti da molteplici colpi di pistola. E non solo. Rachel è stata colpita più volte alla testa con un oggetto arrotondato fino a quando il cranio non è andato in pezzi. Non c'erano segni di affronto. La mano di Rachel stringeva ancora il telefono, aveva cercato di chiamare il 911 ma non era riuscita a finire di comporre il numero. Tutto fa pensare che la... Si è arrivato equipaggiato e pronto E quindi se si è trattato di un attacco premeditato Gli investigatori sanno che devono cercare almeno due persone Ma non hanno nessuna traccia E non sanno da dove cominciare La notizia circola immediatamente sui media nazionali E quando il padre di Rachel riconosce la casa della figlia Si precipita sulla scena Se devo essere sincero non so assolutamente che cosa si possa provare A venire a sapere che tua figlia è morta e non poter fare nulla per poterla aiutare penso che sia davvero qualcosa di terribile la polizia interroga gli amici e viene a sapere che Rachel e Tiffany organizzano piccole festicciole quasi tutti i giorni ma il 18 di luglio erano semplicemente a casa con i due ragazzi e guardavano la televisione un vicino però racconta un dettaglio cruciale quel giorno ha visto passare per strada due giovani un maschio e una femmina vestiti di nero la ragazza aveva occhi molto grandi e indossava una bandana nera viene fatto un identikit e rilasciato in tutto lo stato Grazie. Nella speranza di ricevere informazioni utili, ma purtroppo il tempo passa e nessuno si fa avanti. La polizia si concentra su Marcus, era uno spacciatore e il massacro potrebbe essere il risultato di una contrattazione andata male. Ma moltissimi amici e la stessa famiglia del ragazzo affermano che stava seriamente cercando di cambiare vita e che non aveva nemici. C'è un altro dettaglio che dimostra che si tratta di una pista sbagliata. Se si fosse trattato di una contrattazione per sostanza andata male non sarebbero stati trovati soldi in casa mentre nulla risultava essere stato portato via dalla scena continuando a vagliare le varie ipotesi gli inquirenti si concentrano sui corpi dei quattro la persona che ha subito maggior violenza era Rachel che era stata colpita moltissime volte fino a essere praticamente sfigurata secondo uno psichiatra questo genere di accanimento poteva essere segno di invidia sessuale sembra che la polizia si avvicina a una svolta ma non hanno idea di chi potesse voler morta Rachel. A distanza di un anno le indagini sono a un punto morto anche Christine risulta provata dalla vicenda i genitori raccontano che era sconvolta e piangeva quasi tutte le notti era così spaventata che aveva dormito nel letto dei genitori per tre notti dopo il massacro la famiglia era stata molto vicina alla ragazza in questo periodo di lutto e anche gli studenti del Clear Lake High si erano mostrati partecipi nel suo dolore per la perdita dell'amica in modo così terrificante nessuno l'ha mai considerata una possibile sospettata nel 2004 Christine viene arrestata per taccheggio entra in un programma di riabilitazione e interrompe la sua relazione con chris durante la riabilitazione la ragazza incontra justin un ex tossico la loro relazione è intensa come quella che la ragazza aveva con chris al punto che in un anno i due si sposano ma facciamo un passo indietro vi ricordate l'assicurazione che chris era destinata a ricevere a 18 anni bene la giovane la riscatta usò 360 mila dollari per comprare un appartamento e spese il resto in sostanza Spostiamoci adesso all'8 luglio del 2006. Sono passati tre anni dall'omicidio e la polizia ha archiviato il caso. Non sanno che una telefonata sta per cambiare tutto. Un uomo è stato in riabilitazione con Christine. Afferma di aver sentito la giovane vantarsi dell'omicidio del 2003 per quanto ne sa la polizia Rachel Tiffany e Christine erano migliori amiche avevano trovato anche una foto di Christine nel portafoglio di Rachel ma quando guardano nuovamente l'identikit realizzano che inevitabilmente la donna ritratta somiglia a Christine e quando vennero a sapere che la ragazza ha l'alopecia e indossa molto spesso delle parrucche trovano una spiegazione anche per la bandana i poliziotti vanno quindi a casa di Christine e Justin il loro appartamento è disordinato e trovano un enorme numero di siringhe trovano di tutto tranne i padroni di casa christine ha visto il suo viso in televisione e si è fatta prendere dal panico la coppia ha lasciato velocemente l'appartamento e si è rifugiata in un motel noto per essere il punto di ritrovo per spacciatori tossici il 19 luglio del 2006 christine viene trovata nel motel e arrestata ma come hanno fatto a trovarla vi chiederete ebbene justin ha chiamato la polizia quando ha visto il volto in tv la donna ha raccontato tutto al marito Durante l'interrogatorio Christine racconta che quel fatidico giorno era andata a casa delle amiche con Chris per prendere la loro droga e i soldi ma la situazione era peggiorata velocemente e il ragazzo aveva incominciato a sparare. Poi Christine si sentì male e venne portata in ospedale dalla polizia. Durante il secondo interrogatorio, quello stesso giorno, racconta una storia diversa. Dice che Chris l'aveva costretta a sparare ai suoi amici, mettendole in mano la pistola e facendole premere il grilletto a forza. Ma la domanda è com'è possibile che una ragazza costretta a sparare e in preda a comunque panico e spaventata riesca a mirare così bene? Le vittime sono state tutte colpite alla testa e al petto. Tutti sanno che si tratta di punti letali. Quando Chris viene interrogato, racconta a sua volta una storia una storia ancora una volta diversa christine era gelosa di rachel e tiffany christine e chris erano andati a casa delle ragazze con l'idea di attaccarle l'unico particolare che ignoravano era la presenza di marcus ed ad elbert ma non si fecero problemi al riguardo l'uomo aggiunse poi un dettaglio agghiacciante christine si era accorta che rachel respirava ancora dopo i colpi di pistola così si era avvicinata alla ragazza e si era assicurata che fosse morta colpendola più volte la polizia trova Chris in una foresta si è tolto la vita dopo che un parente lo ha avvisato che la polizia lo stava cercando il processo di Christine si tiene nel 2008 la testimonianza del marito Justin il fatto che nella scena del crimine non sono stati portati via né soldi né droga e la gelosia nei confronti di Tiffany e Rachel danno un chiaro quadro alla situazione è riconosciuta colpevole di tutti e quattro gli omicidi um e la condannano al carcere a vita senza possibilità di richiedere la libertà vigilata prima di aver scontato almeno 40 anni se la donna mantenesse una buona condotta potrà uscire di prigione nel 2046 all'età di 60 anni eccoci arrivata alla conclusione io vi ringrazio davvero per essere stati con me fino adesso spero che questo video vi sia piaciuto sono davvero contento curioso di sapere la vostra opinione, a me veramente fa triste vedere quando c'è una vittima che si trasforma in carnefice, una ragazza che indubbiamente ha sofferto molto, che però è andata a far soffrire mh, le famiglie di tantissime persone, oltre a togliere la vita a quattro innocenti. E, mh, io non lo so, eh, spero che questo caso vi abbia interessato, spero di vedervi al prossimo video e un grazie particolare per aver scelto di vedere questo video. Un ciao da Seba, ciao!